Sì, vai, vai. Sì, sì, sì. Eh dai tesoro, ma sei sempre dietro a giocare. Non rompere, dai. Ma amore, ma sei ancora in bagno. Dai, muoviti. È due ore che sono pronta io. Usciamo. È un attimo, dai. Due minuti, sono pronto. Due minuti. Amore cosa ne dici se mi fai guidare a me? Non ci pensare neanche, dai che guido io. E eh no, ho mal di testa. No! No! Allora, quando ho mal di testa non si fa niente, chiaro? Eh!